il workshop per il programma della terza edizione della Biennale dello Spazio Pubblico si è svolto il 24 giugno con la presenza di 80 persone che hanno esposto 52 proposte riferite a realtà organizzate. Il primo report sommario è consultabile sul sito della Biennale. Sono state individuate tre principali categorie di intervento, valorizzazione e riuso di spazi aperti e contenitori dismessi inclusività, sostenibilità e connettività, governance e cittadinanza. Per fare ricerca, quello delle associazioni e tramite la nostra attività lanci eh, il mondo delle istituzioni e dei comuni, per quanto poi abbiamo visto che i comuni da soli, eh, io vedo che anche oggi sono presenti molti comuni, anche senza insomma, intermediazione ANCI, noi proviamo a dare un valore aggiunto. Eh, è stato sempre il luogo della sperimentazione culturale eh, pensiamo al rinascimento il al dramma la poesia eccetera alla filosofia io credo che oggi dal giardino si possa ripartire per una sperimentazione sociale eh, culturale e eh, che prefiguri il futuro praticamente eh, su tre punti eh, prima di tutto come il tema dello spazio pubblico si connette con la nuova agenda urbana eh, la new urban agenda che eh, Habitat sta promuovendo ed è parte del dibattito in cui tra l'altro c'è questa esigenza molto forte di salvaguardare tutelare, eh, anche eh, di viene dovuto all'attenzione, spero che per quanto riguarda le strade bianche. Sono le strade bianche della strada, che è la strada, eh, diciamo, le strade interruttate, quindi è eh, la valenza eh, culturale, eh, diciamo, quindi anche questa come eh, valore di spazio pubblico, eh, che eh, congiungono delle città su tematiche gli strumenti indicati per le attività che si svolgeranno da settembre a maggio del 2015 sono Call for Paper, Call for Practices, viaggi tematici nei comuni delle buone pratiche, laboratori di quartiere, concorsi di progettazione, concorsi di fotografia e di video. La terza edizione della Biennale, in linea con le precedenti edizioni, vuole aprirsi a tutti i soggetti protagonisti del territorio promuovere l'integrazione delle competenze, creare un sistema aperto e una struttura a rete. Mario diceva prima il tema della partecipazione in realtà a livelli diversi è sempre un po' sotteso a, a tutti questi argomenti, così come il tema della loro sostenibilità, che sia una sostenibilità programmatica, economica, anche e soprattutto in questo caso quando parliamo di processi di registrazione. un lavoro sulle meterie in particolare il titolo. Sono una riflessione, una metafora diciamo così. Eh, Maria ha parlato giustissimamente di complessità. Eh, il titolo della nostra terza edizione della pianale è la qualità e come diceva da Ferruccio non si acqua la se non intrisa piena di L'inizio di questa pianale non poteva essere diverso. Perché? Per almeno due o tre motivi. Il primo è che la Biennale del 2013 ci lasciamo... Costruiremo no, questo per... che è avvenuto. L'obiettivo qual è? Quello di coinvolgere tante altre persone, tanti altri soggetti, tante altre università, tanti altri comuni. La Biennale non è un evento, ma una piattaforma permanente che ogni due anni tira le somme in un appuntamento che costituisce un momento di confronto dei risultati raggiunti, di esposizione di buone pratiche e di dibattito sugli aspetti problematici. La rete è aperta, chiunque in rappresentanza di realtà organizzate voglia inserirsi nel programma della Biennale 2015 può aderire compilando la proposta di partecipazione presente nel sito.